you <music> È stata quella dell'articolo 81 della Costituzione, che è adesso pone l'obbligo del pareggio di bilancio e anche del furto. Il rigore dei conti viene ribadito anche nel nuovo primo comma dell'articolo 96, che ha retrocesso al secondo i principi di imparzialità e buona amministrazione. Significa che la buona amministrazione è solo quella che persegue e attua politiche di austerità a prescindere dall'interesse pubblico. In pratica, sì. Nel mio libro c'è un capitolo apposta, anzi il mio libro è impostato così, faccio tre parti e la parte culminante della terza c'è scritto, tutto quello che avete letto fino adesso è per prepararvi a capire questo, quindi diciamo se vi interessa c'è certo, cioè questa trattazione, comunque la, la, la domanda contiene se la risposta è la sua sì. La risposta è sì, ma è chiaro che si possono fare speculazioni molto articolate da questo punto di vista, perché è evidente che siccome dentro la, il buon andamento e l'imparzialità esistono una serie, si incardinano un contenuto, una serie di diritti fondamentali, no? E questi diritti fondamentali non possono essere compressi, quindi non si può mai subordinare ragionevolezza, parità sostanziale, quindi buon andamento e in facilità a altri valori finanziari, anche perché non c'è necessità. Il punto è che non c'è necessità. Perché il pareggio di bilancio o lo 0,5%, queste cose, è ancora ancorché corretto dal ciclo, che poi questo ciclo non lo riconoscono perché diciamo, se no, siete in recessione, sarà un ciclo negativo? No, perché sai, è un episodico no? Siete in recessione, grosso modo, da qualche annetto, anche se poi la mia recessione, il double dip è arrivata con le loro manovre perché loro non potevano riconoscere il ciclo negativo? Perché se loro riconoscevano il ciclo negativo. Eh, perché poi in realtà è dal 2014 o meglio sul 2015 con la manovra del 2014 non siamo. però non lo potevano fare perché se no dovevano ammettere che la recessione l'ha provocata ma d'altra parte poiché eh, eh, per arrivare a un, eh, a un deficit prossimo allo zero praticamente no? siccome il deficit è composto come vi ho detto prima da un il deficit deficit è, la... è due componenti, il deficit è direttamente proporzionale, direttamente proporzionale al saldo attivo del risparmio privato ed è inversamente proporzionale al saldo attivo delle partite correnti e dei redditi di, di, di, di insomma, del RN in sostanza diciamo Partite correnti, il saldo della bilancio dei pagamenti diminuisce il deficit, il risparmio privato aumenta il deficit, in misura che dice Winnie Goddard, il grande economista della scuola di Cambridge, to the last cent, cioè che se sono implacabilmente coincidenti. se io porto a zero, porto a zero nella migliore delle ipotesi, o meglio nella migliore delle ipotesi, tendenzialmente dovrò avere saldo zero delle partite correnti del bilancio dei pagamenti e il risparmio pari a zero, ma questo nel libro lo rispondo a un certo punto, però cosa succede? Che una posizione di equilibrio della bilancio dei pagamenti non è male, sostanzialmente significa che tutto quello che esce in termini di valore di merci viene eh, compensato da ciò che entra in eh, valuta estera con le merci che io conosco a vedere, se un paese riuscisse a farlo in lungo periodo soltanto che se io ho risparmio zero, quindi lo saldo zero del capo, pure risparmio zero, significa che non ho la possibilità di ripristinare gli investimenti, tra l'altro mi pare che pure i galloni lo accennate, ma nel medio-lungo periodo il saldo, il saldo è anche la parità, quindi la competitività commerciale, dipendono dal livello degli investimenti, che a sua volta dipende dal livello della domanda interna. Quindi questa è una ricetta per la stagnazione e la recessione, nel senso che si passa dalla stagnazione alla recessione, dalla stagnazione alla recessione. Già. <ride> grazie ancora.